Cari amici della Vergine, nel corso del 2019 potrete sperimentare un modo nuovo di vivere la famiglia e soprattutto da marzo in poi sentirete l'esigenza di avventurarvi in viaggi sia di natura spirituale che di conoscenza. Tale anelito di libertà vi aiuterà a gestire i momenti di fatica che la quadratura di Giove vi farà sperimentare nel corso dell'anno. Sono già molti anni che vivete con l'opposizione di Nettuno e questa mancanza di punti di riferimento con cui avete un po' imparato a convivere, quest'anno potrà essere mitigata dal trigono di Saturno che vi darà stabilità e il giusto senso di responsabilità per affrontare le esperienze della vita. Questo sarà l'anno giusto per stabilizzare una relazione libera e se siete genitori sarà quello propizio per guidare la vostra prole con amorevolezza ma anche con la necessaria fermezza. Nel corso dell'anno potrete fare incontri interessanti ma fate attenzione a non proiettare sull'altro le vostre aspettative. In generale fidatevi del vostro intuito e diffidate dei maestri improvvisati. Gennaio vi permetterà di affrontare la vita con maggiore forza d'animo e più sicurezza in voi stessi. Saturno in sostegno del Capricorno alleggerirà gli effetti negativi di Nettuno in opposizione e, in particolar modo, i nati nella seconda decade si sentiranno di nuovo sostenuti e più centrati. A febbraio ci saranno Venere e Marte a guidarvi, favorendo momenti di amore e di passione. A partire dal 6 marzo inizierete a sentire la spinta ad occuparvi di nuovi progetti. Rinascerà in voi il desiderio di studiare e approfondire ambiti di conoscenza e di fare finalmente il viaggio che avete a lungo desiderato. Vi dedicherete con particolare cura alle faccende di casa e ci saranno anche dei nuovi incontri, ma valutate con attenzione con chi avete a che fare e apritevi solo a chi dimostra di essere veramente una persona corretta. Aprile. Saturno e Plutone in congiunzione vi obbligheranno a prendere delle decisioni riguardo alla vostra vita affettiva, guidandovi verso una relazione costruttiva. Se avete dei figli sarà il momento di impostare una corretta disciplina in famiglia. Dal 12 di questo mese Giove inizierà il moto retrogrado, costringendovi ad una profonda riflessione d'autoanalisi. Spese o investimenti legati alla casa potrebbero subire una battuta d'arresto. Maggio sarà un buon periodo per dedicarsi con entusiasmo al lavoro, soprattutto per i nati nella terza decade, anche se la mente della maggior parte di voi inizierà a vagare inseguendo viaggi e nuovi progetti. In giugno Venera Sostegno in undicesima casa vi porterà nuove amicizie e che si riveleranno costruttive e piacevoli. Al lavoro riuscirete ad ammorbidire i toni grazie ad una rinnovata diplomazia. Mercurio, in buona parte retrogrado, e Marte, nella vostra dodicesima casa, vi aiuteranno a comprendere le origini di alcune vostre insicurezze e a rielaborare dei vissuti della vostra infanzia o del vostro passato. Luglio potrà far emergere con chiarezza chi vi sostiene e chi invece vi rema contro, seppur inconsciamente. Agosto vi porterà un periodo di autocritica e di profonda riflessione, che da metà mese in poi diventerà più costruttiva e potrà portare ad un cambiamento concreto nella vostra vita. Settembre sarà un mese memorabile per quanto riguarda la passione e l'energia. Cercate di limitare le critiche e, anche se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, fate finta di niente, vi tornerà utile più in là. Ottobre si rivelerà ottimo per piccoli spostamenti e per le comunicazioni. Potreste essere chiamati a buttare giù qualcosa di scritto, fatelo con entusiasmo perché ne raccoglierete frutti. Novembre, attenzione alle spese impreviste per la casa, soprattutto per i nati nella terza decade. Nella prima parte del mese elaborerete un nuovo modo di comunicare e di porvi con gli altri, mentre nella seconda vi metterete in gioco e vi accorgerete di essere cambiati. Dicembre vi vedrà molto impegnati nel lavoro e dal tre in poi comincerà a nascere nei vostri pensieri il desiderio di vivere nuove passioni e l'esigenza di esprimere voi stessi attraverso una rinnovata creatività. State tranquilli, avrete tutto il 2020 per attuare i vostri nuovi entusiasmanti propositi.